Allora, adesso Gaia ci racconterà la storia di Lupo. Beh, si chiama veramente storia di cappuccetto rosso. Sì, ah, Allora, buongiorno. Mm, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, dai, prendi il libro. Ah, allora. Storia di cappuccetto rosso. Fai vedere, ah. fai vedere il libro. Ah! Allora, raccontiamo così. Che... rosso che chiese alla mamma posso incontrare un, un leone eh, un leone? ma leone. che storia è il leone? non c'entra niente il leone ma qual è il leone? dai la storia di cappuccetto rosso ma dopo aspetta dopo che incontra un leone ah va bene e una volta uscì e la mamma stava. E la mamma? E la mamma che faceva? Puliva a casa. Puliva casa. E il gaia cappuccetto rosso incontrò un lupo cattivo, Inghi, che disse: Dove vai? Vado. da... comunque vado. Da... No, vado dal leone, non vado dalla nonna. Ah, ah, e già? Allora, quando è dalla nonna? Sei sicura che la storia dicesse proprio così? Sì, ah. ma Gaia Cappuccetto Russo aveva detto che c'era un leone, ma era proprio la nonna. Ah, vabbè. Non c'è un leone. Un un leone quindi camminò e quindi camminò una volta avevano tagliato chi avevano tagliato il, il cane lupo ah. il lupo cattivo inghi l'hanno tagliato e tante le caramelle le caramelle dal dalla pancia del lupo uscivano le caramelle sì perché l'aveva mandato ah vabbè e poi era sempre contenta. Yuhu! Dai, facciamo una festa, disse la pochetto rosso. Dai, no, non dobbiamo farla. Ma come? Ah, oh, avevo incontrato la nonna e ora non la facciamo. <ride> Dai, facciamolo. Facciamola. E va bene? Dai, facciamola. Mm. E fine della storia un'altra volta Questa. quella del leone che cos'è quella lì? leone e, e il topolino ah. c'è anche la storia del leone e il topolino c'era una volta un leone eh. che usava di casa e disse sono i più fatti e vinco sempre le, le cose e a un topolino Tavolino, dove vai? Alla casa! E dove? Ma devi uscire! Sono già uscito! E disse, ma mi sono legato! Chi mi aiuta? Nessuno ha visto! Io te l'ho detto! E lo sta... Mm. liberando! Meglio della Rai! Se non lo voleva liberare, ma lui era stanco. Era stanco. E così era sempre contento, come se le vediamo poi un'altra volta, dei più fatti. Non se ne vediamo mai, disse il topolino, ma una volta se sono capace, disse il, il, il, il leone. Una volta sei tu il più forte, Topolino. Mm. E il, Ci... e, e, sei il sicura? Il Topolino eh? disse. Era così la storia? No. Oh. Io sono il più forte, ma tu invece no, Topolino. Allora me ne vado. Allora Io Me ne vado E incontrerò Tutti i cavalli E fine della storia Un'altra volta No no grazie Gaia Grazie saluto a tutti Ciao ciao Buonanotte Buonanotte Volete ancora le storie Domani E quando allora, un'altra storia, dai, veloce, senza libro. Ce l'hai? Te la ricordi una storia? Questa? No, no. Quel libro? Una tua storia, inventata. Questa. Quella eh. l'hai letta prima. Eh, go, eh, come dice Laura, senza copione. Dai, inventa. No, questa. Questa? Allora. Te, Monsieur Chamou, on la voyage. Cioè, Monsieur Chamou. Che te, te raccontiamo? Il signor cammello parte in viaggio. Ah. C'era una pacca, un domedaio, è un cammello, questo un un domedaio. Quante gobbe ha? Due. E allora che cos'è? Un cammello. E allora è un cammello. È un cammello questo? Uh -huh. Eh, si ha due gobbe. E così bussi di casa e pesi gli occhiali. Mm. e disse non mi fermerà mai ma invece si fermava si, si fermava <ride> vieni qua che non ti metti di... si, fermava. si fermava si fermava si fermò poi si fermò e andava a prendere il caffè il caffè ma era chiuso e se ne andò perché c'era il virus sì eh. E quindi era disse, come se la farò a togliere tutti i batteri? Allora toglierò tutte le palle delle rocce spaziali e così andava nella roccia spaziale e disse ora sono io il più vincitore sempre io e non sarò più che mi fermerà. e ora me ne vado e se ne andò via e non si va più ma incontrò non si fermò più non si fermò più e incontò un inghi un inghi? si sì. eccolo un inghi. Inghi. Ecco inghi no uno marrone uno marrone ah scusa questo è andato a riposarsi E una volta non, non diceva niente Era solo un manichino E così andò in piazza E una volta Fini della storia Tieni. Va bene adesso devi dire Buon nuit No un'altra storia No no basta storia Buon nuit Gaia qui. No, no, no, no, no sei giù, sei giù. Fai ciao. Fai ciao. Fai Ciao ciao. Buonanotte. Tu, ciao. Buonanotte.